Dunque, in questo video approfondiremo un aspetto delle views. Dunque, nell'ultimo nell video noi abbiamo creato delle viste, cioè la parte grafica. In particolare abbiamo detto che la mia pagina è fatta da una header, un'intestazione. Qui vedete che c'è tutta la struttura con la head e il body della, della pagina. Il body contiene solo la parte in testa, il menu di navigazione, per capirci questo in azzurro poi c'era la pagina vera e propria e il footer, il footer conteneva un footer di esempio che è questo, corso di coding, Ignater, c'è cioè questa parte qua. La parte centrale che era effettivamente quella dinamica veniva posta in una pagina a parte e a questa pagina passavo il titolo e la descrizione del mio, il eh, titolo che è questo in gassetto la descrizione del, della, insomma, delle notizie. Andiamo a vedere il controller. Eccolo qua. Nel controller vediamo che abbiamo due metodi, c'era l'index e c'era la l'ista. In tutti e due, che cosa c'era? C'era il richiamo della vista header, poi il richiamo della vista pagina, della view pagina a cui passo i dati e quella del footer. E lo stesso nell'altro. Allora diventa un po' pesante, dove ogni volta devo dire guarda che c'è l'intestazione, guarda che c'è il footer e se per caso io gli cambio eh, locazione oppure gli cambio il nome, devo andare in tutti i metodi e cambiarlo. Mentre sarebbe più interessante poter definire una struttura generale e nel controller specificare solo la parte centrale, cioè quello che cambia nella parte centrale della pagina. Allora, questo si può fare con quelli che vengono chiamati Layouts. Allora, vediamo come. Noi intanto andiamo nella Views e creiamo una cartella. Non è necessario, ma è, è un po' più pulito. Layouts. Dentro Layouts gli metto un file che chiamo, chiamiamolo eh, default.php. Ok, Cosa ci metto in questa pagina? Ci metto l'intestazione, il footer per ora, quindi vado in header, la seleziono, esattamente questo vado a mettere nel mio default, per ora ci lasciamo uno spazio, andiamo a prendere la header, scusate, il footer e lo capiamo e lo mettiamo nel nostro default quindi il default non è altro che la struttura della pagina in cui in mezzo c'è la parte che dobbiamo modificare perché tanto il menu sarà sempre uguale, il footer sarà sempre uguale quello che dobbiamo cambiare è la parte centrale. Quindi qui dobbiamo in qualche modo dirgli guarda che qui l'utente ti dovrà dire che cosa mettere. Allora come si fa a fare questo? Eh, sì, eh, nella parte, eccolo qua, esiste un metodo che si chiama render section voilà. quindi noi andiamo nella parte centrale e diciamo questo render section content cioè gli diciamo guarda che questo qui dentro ci dovrai mettere la parte di contenuto che io chiamo content eh, questo è importante, content allora come cambia il, la mia pagina? eccola qua nella pagina dobbiamo dire, guarda, anzi no, un attimino andiamo nel controller. Allora, nel controller non ci serve più dire che c'è la header e non ci serve più dire che c'è il footer, perché noi faremo riferimento al layout e ci sono già dentro il layout. Quindi questo è già un bel passo avanti. Ok? Ci sarà solo il, il richiamo della view pagina e basta. Cosa c'è nella view pagina? Nella view pagina dobbiamo fare due cose. La prima dire guarda che questa pagina fa, fa riferimento al layout che abbiamo creato prima, che abbiamo chiamato default. Quindi nella view dobbiamo dire guarda che questa pagina, eccola qua, estende il layout di default. Nel nostro caso il layout si trova nella cartella Layouts e si chiama Default. Quindi quando la View vede questa cosa, va a prendere Layout, visualizzerà l'intestazione e il footer. Che cosa ci manca ancora? Se guardiamo il Layout, manca questa parte qua. Cioè, gli dobbiamo dire che cosa mettere nella sezione Contenuto. Allora, noi andiamo nel, eh, nella nostra pagina e dobbiamo dire che questa qua è il contenuto. Cioè deve essere messo nella sezione contenuto. Come si fa? Eh, dobbiamo includere questa parte nella sezione che appunto abbiamo chiamato content. Eccola qua. Voilà. Quindi la nostra pagina diventa... Qualcosa che dice, io faccio riferimento a questo layout, anzi estendo il layout. Come lo estendo? Ti dico come va, che cosa va messo al posto della sezione content. E qui c'è il nostro solito, eh, la nostra parte che è il, il jump con il titolo e la descrizione. Allora, intanto vediamo se funziona. Poi facciamo un, ancora un'osservazione. Allora. Voilà, elenco e se io gli metto vista 5, lui mi dice ne uso numero 5. È esattamente identico a prima, però vediamo che, la no che eh, la nostra, il nostro controller è molto più pulito, perché il controller richiama una sola view, quindi non ci so dobbiamo ricordare che prima c'è la header, che dopo c'è il footer, e sarà la view che dice... Io faccio riferimento a questa struttura qua di default e in più ti dico come deve essere la sezione content, che potevo anche chiamare contenuto, eh? non è che doveva essere per forza content, potevo chiamarla contenuto. Eh? Ok, salviamo tutto, riaggiorniamo e vediamo che è uguale. Quindi in questo senso tutta la struttura diventa molto più pulita e molto più, eh, più facile da utilizzare.